Io questa sera vorrei parlarvi di povertà e di diritti, povertà materiale, non quella morale a cui purtroppo molti nostri governanti ci hanno abituato, povertà materiale di centinaia di migliaia di persone che oggi in Italia sono, diventano povere, sono diventate povere e continuano a diventare povere perché purtroppo nel nostro paese la forbice si allarga sempre di più, c'è chi diventa sempre più ricco e ci sono invece moltissime persone sotto la soglia di povertà. Di queste persone se ne occupano molto le associazioni, se ne occupa molto poco il nostro partito e potrebbe invece farlo con delle proposte concrete, anche perché in Italia chi diventa povero perde anche i diritti perché purtroppo le persone che in Italia finiscono in strada perdendo la residenza Venendo quindi cancellate dalle liste anagrafiche di quel comune, perdono una serie di diritti che in Italia sono collegati alla residenza. Perdono il diritto di voto, non possono lavorare, perdono il diritto alla salute. Perdono anche il diritto alla salute, nel senso che non possono essere curate se non con prestazioni di pronto soccorso, solo, solo pronto soccorso, niente medico di base. Ora guardate che questa è una cosa assolutamente incredibile negli altri stati, esiste solamente in Italia eh, questa cosa qui e voi pensate alle persone che finiscono in strada che ovviamente stare in strada non è una situazione piacevole ma è anche una situazione che può comportare l'insorgere di tantissime malattie, pensate alle malattie come l'epatite, come il diabete eh, che necessitano di cure continuative, queste persone non hanno eh, in Italia il diritto alle cure, nella mozione Civati è affermato il diritto alla salute per tutte le persone, basterebbe veramente pochissimo, noi parliamo adesso in strada di circa 40.000 persone a cui questo diritto è negato perché un articolo della legge 833 del 78 che è la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale stabilisce che ci vuole il requisito della residenza, basterebbe cambiare quella legge con un solo articolo stabilendo che le persone che finiscono in strada e che perdono la residenza hanno ugualmente diritto alle cure, al medico di base, semplicemente con le lezioni di domicilio e tutto questo potrebbe cambiare, daremmo un aiuto fondamentale a 40.000 persone che oggi soffrono, lo faremmo con un costo assolutamente minimo perché 40.000 persone su un servizio sanitario nazionale che tutela 56 milioni di cittadini sarà uno 0,00 una percentuale da perfisso telefonico che costerebbe effettivamente pochissimo e garantirebbe un diritto in più. Una legge c'è già, è in Parlamento, i nostri parlamentari tra cui Civati sono impegnati a sostenere questa legge, la sosterrà Sergio Lo Giudice, la sosterranno tanti i nostri parlamentari e una cosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo occuparci di diritti io appoggio la mozione Civati, appoggio Pippo, perché crede come me che il PD deve tornare a occuparsi dei diritti, in particolare dei diritti dei più deboli, perché tutelare i diritti dei deboli oggi significa tutelare i diritti di tutti quanti noi. E poi volevo dire un'ultima cosa, noi abbiamo oggi un partito che oltre a occuparsi di queste cose dovrebbe occuparsi di tutte le associazioni di volontariato che ci sono sul territorio, che fanno qualcosa per gli altri, associazioni culturali che non sono esistono sul territorio ma non hanno un posto dove trovarsi. Noi abbiamo tantissime sedi del nostro partito che sono un capitale immobiliare enorme che non corrisponde a un capitale politico perché quelle sedi sono spessissimo chiuse. Se va bene, aprono due giorni alla settimana. Allora, Anziché tenerle chiuse noi potremmo trasformare le nostre sedi in quelle che un tempo erano le case del popolo, noi potremmo garantire a queste associazioni che hanno bisogno di luoghi dove riunirsi ospitalità gratuita presso le nostre sedi. Ma immaginate cosa potrebbe essere un circolo che oggi è sempre chiuso se la mattina e lunedì mattina ospita un'associazione di volontariato che si occupa di adozione internazionale e il pomeriggio ospita una situazione che si occupa di, di anziani e il giorno dopo ospita una situazione culturale che si riunisce per parlare di libri, potrebbe essere una cosa bellissima e voi, e voi pensate ma questa è un'utopia, non accadrà mai, no in realtà questa cosa è già accaduta, a Bologna l'abbiamo realizzata ad oggi nei circoli bolognesi sono ospitate 300 associazioni, il progetto si chiama Circoli Aperti, lo trovate sul sito del PD di Bologna e questo progetto Civati l'ha messo nella sua mozione perché non può essere una cosa che riguarda solo il PD di Bologna ma deve riguardare tutto il nostro partito, immaginate come potrà essere perché così sarà. Grazie.